Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. Il video di oggi è un video un po', un po' particolare. Volevo dividere con voi questa gioia perché ieri mi sono arrivati questi due pacchi, non li ho ancora aperti, e, e sono troppo felice. E dal momento che se dico una cosa del genere a tutti i miei amici mi prendono per una pazza squilibrata perché uno dice alla tua età magari dovresti gioire di regali un po' diversi, Invece a me finalmente è arrivata eh, la mia, il mio plotter, il Cricut e eh, in più c'è questo scatolone, quest'altra scatola con tutti i prodotti che c'erano in omaggio per questa offerta che ho acquistato e, e niente, li voglio aprire insieme a voi perché almeno sono sicura che voi mi potete capire perché io non vedevo l'ora di tornare a casa dall'ufficio per, per aprire tutto quanto. E quindi, e quindi volevo condividere con voi questa cosa e adesso mi apro i pacchi e vediamo cosa c'è dentro magari il pacco del plotter lo apro direttamente qua, tanto poi dovrò tirarlo fuori, metterlo da qualche parte adesso vediamo e poi magari mi metto più comoda sul tavolo per aprire invece il pacco dei, dei prodotti mh, perché ce ne sono veramente veramente tanti e sono curiosa, curiosa di vederli Intanto direi di aprire la scatola del plotter, e anche se magari per adesso non lo tiro fuori, però eh, la cosa che mi preme è vedere se è arrivato il colore che ho scelto, perché, eh, perché questa è una cosa che mi interessa molto. Ok, prima operazione fatta. Ho anche ha già aperto qui perché altrimenti avevo bisogno di tutte e due le mani e adesso vediamo un po' cosa c'è dentro ok per prima di vedere il mio colore mi sa che qua si sì, devo fare un po' di operazioni quindi a questo punto vediamo un po' cerchiamo di capire cosa c'è qua dentro facendo un disastro ah, okay. che sono con una mano sola allora vediamo un pochino eh. poi giù qui allora qua vedo che c'è una punta qua c'è una punta per il taglio che immagino sia la punta standard e qua c'è un dischetto che dovrebbe essere il dischetto per l'avvio del software eccetera eccetera ma io adesso poi mi metterò con calma e, e mi preoccuperò di capire tutto quello che devo fare e non vedo l'ora perché la cosa mi diverte un sacco e poi adesso allora facciamo semplicemente così tolgo solo un attimo questi bronchi. ok. e scopro solamente voglio solo vedere il colore perché sì, lo vedo già troppo bello ve lo faccio vedere ok poi lo tirerò fuori e lo vedrete meglio però praticamente io ho scelto la versione champagne bellissimo ok allora adesso poi lo metto sul tavolo e magari ve lo ve lo faccio vedere lo porto sul tavolo e ve lo faccio vedere meglio però a questo punto vado eh, ad aprire invece l'altro pacco dove ci sono i prodotti ho portato il plotter sul tavolo ma a questo punto prima di aprire la scatola voglio, voglio farvi vedere il bene e farvi vedere cos'altro c'era nella scatola del plotter allora la prima cosa che voglio dire l'impressione, è che è bellissimo nel senso che veramente avevo visto i video insomma le foto dove fanno vedere che si può mettere anche su cioè che è proprio bello da vedere e devo dire che no, è proprio così lucidissimo bellissimo adesso vabbè non so non potrò aprirlo dovrò attaccarlo però eh, dopo mi preoccuperò però lo champagne e tra l'altro tutto il bordino cromato intorno stupendo allora vi faccio vedere quello che c'era ancora nella scatola Sotto il plotter c'era ancora tutta chiaramente l'attrezzatura per collegarlo, ovvio, e ho ancora trovato questi due tappetini. C'è un tappetino boh, azzurrino e un tappetino rosa. Tappetini che immagino a seconda da quello che ho potuto iniziare a capire, perché ho iniziato già chiaramente a informarmi, a seconda del materiale probabilmente bisogna, o boh, si usano tappetini di colori diversi comunque, eh, vabbè, è inutile che vi dica che tra un po' diventerò espertissima perché non vedo l'ora di mettermi all'opera e di imparare tutto eh, quindi questo quanto c'era dentro la scatola quindi eh, plotter, eh, collegamenti, cioè fili per i vari cavi per il collegamento due tappetini e quella che vi ho fatto vedere prima la scatola con il cd per il software immagino e una, e una lama, credo la standard eh, poi qui ancora c'è qualcosina dentro ma saranno tutte spiegazioni adesso mi apro poi tutto con calma e vado a vedere adesso invece finalmente andiamo proprio ad aprire la nostra scatola la seconda scatola che è arrivata ho allontanato un po la videocamera altrimenti non riusciva a prendere tutta la scatola allora apriamo Comunque solo chi è creativo e apprezza queste cose veramente può capire la voglia di, di scoprire quello che c'è dentro perché mi sembra come quando a Natale fanno i regali, fanno i regali ai bambini che sanno che sotto l'albero c'è qualcosa che hanno chiesto a Babbo Natale ecco per me è più o meno uguale Allora, vediamo un po' perché sinceramente c'erano tante cose ma se vi posso dire non mi ricordo più bene eh, che cosa c'era nell'offerta tra l'altro un'offerta che eh, ve lo dico nel caso foste interessati, lo, eh, il plotter io l'ho comprato direttamente dalla Necchi e in questo momento c'è un'offerta che dura forse fino al 12 di aprile dove insieme a, a dove c'è tutto quello che adesso vi faccio vedere, ci sono veramente, ci sono veramente tante cose e si risparmia, si risparmia veramente tanto, quindi se mai foste interessati ad acquistarlo valutate in questo momento l'offerta perché, perché ne vale la pena. Allora, ecco sì, ci sono tre tappetini, quello azzurro, verde e, e, e viola. Quindi a questo punto io avrò tre tappetini che sono però 30 x 61, forse questi come dimensioni, se non ricordo male. Lo leggo qua. si sì, 31 30,5 x 61. Invece quelli che c'erano in dotazione sono quello verde, quello azzurro, scusate, quello azzurro e quello rosa. Quindi eh, l'azzurro dovrebbe essere uguale a questo, ma più piccolo. La rosa qui non c'è, quindi a questo punto dovrei avere quattro tappetini. Poi mi, mi preoccuperò di capire esattamente a che cosa servono, perché in questo momento mm, non lo so mica bene. Devo imparare tutto. Allora, vediamo un po' che cosa c'è. Dunque, questi sono gli strumenti per... Praticamente ci sono tutti i set di strumenti per staccare i particolari del vinile, i particolari una volta stampati per i particolari piccoli, e poi ci sono pinzettine, boh, strumenti vari, eh, sono, sono 5 strumenti, non vi so dire bene esattamente a che cosa servono, perché dal momento che non li ho mai usati, eh, in questo momento non so la differenza, però eh, direi che è tutto il set completo, quindi eh, dovrebbe essere quello necessario per fare tutto. Poi a proposito di attrezzi c'è ancora di nuovo una pinzettina e qua c'è eh, un rullo applicatore che se non ho capito male dai video che ho visto serve per eh, far aderire bene il supporto che si vuole tagliare sul, sui vari tappetini che sono un po' collosi e con questo rullo si preme per, per far attaccare bene il tutto poi facciamo così guardiamo subito guardate un po' è una cosa che mi ha fatto anche venire voglia di comprare adesso il tutto c'è eh, in regalo solo fino appunto vi dicevo forse fino al 12 di aprile se volete verificatelo sul sito ufficiale della NECCHI eh, la pressa mini in regalo e considerando che già solo questa costa tipo un 60 Poco meno di 70 euro non mi ricordo se 65 no? una cosa del genere in questo in questa offerta ce l'avete compresa nel prezzo e quindi questa è un'altra cosa che sono curiosissima di utilizzare ma poi magari vi quando la apro ci faccio qualche lavoretto vi faccio vedere come come com la userò e poi qui ecco comincia eh, tutto quello che eh, uno può volere per provare il plotter per cui ho un allora ve li leggo così questo è un iron on quindi sono quei, quelle pellicole un, veni, un vinile termoadesivo quindi si utilizza con il trasferimento termico e per questo si utilizza la pressa eh, o in questo caso va bene quella che danno in regalo anche se è piccolina poi ci sono pressi ho visto di varie misure comunque per provare mi va benissimo per iniziare quella e quindi ho un iron on eh, questo è bianco e questo qui invece ha questo bel colore un glitterato è un glitter bordeaux qua ce n'è un altro sempre iron on quindi vinile termoadesivo argentato adesso mi devo far venire in mente tutte le cose da fare troppo bello poi qui ho del vinile permanente nero Qui ho un altro Sport Flex Iron, Iron On, quindi eh, sicuramente ci sarà qualche differenza da quello che vi ho fatto vedere prima, perché qua non c'è scritto, questo è solo un Iron On e questo è un Iron On Sport Flex, vedo la maglietta probabilmente per ad attaccare sui tessuti, perché questo perché è più morbido sicuramente sarà una cosa del genere sarà più sottile, questo è decisamente più spesso e questo è più sottile, penso sia qualcosa del genere non lo so, ma lo scoprirò tra breve quindi un altro Iron On dorato poi questo che cos'è? Eh, aspettate che leggo vinile eh, questo è un vinile permanente un Glossy Brilliant quindi probabilmente è in questa confezione così chiusa, vedete che perché il, la decorazione è all'interno quindi non si vede e così rimane protetta dalla luce da tutto. In questo momento non lo apro perché qua prima devo cercare di capire tutto come funziona e poi pian piano farò le cose e aprirò quello che mi, che mi serve. Qui abbiamo ancora un vinile permanente, bellissimo questo dorato, ma con una doratura veramente fine fine, molto elegante, bello. Poi, vediamo un po', qua ci sono gli Infusible Ink, anche questi si usano con il trasferimento a caldo, mi sembra di aver letto, e con la particolarità, per esempio, devo aver visto che quando si... Ehm, si trasferisce per esempio sul tessuto, su particolari tessuti e diventa un tutt'uno col, col tessuto, quindi non c'è più quella specie di patina eh, in superficie che lascia al vinile, ma è, un, è una cosa decisamente più, più particolare. E c'è un, infus, un infusivo link con questo bellissimo pattern, troppo carino, immagino a Natale, tipo a Natale, questo veramente è la morte sua poi c'è un infusible ink eh, boh, nero, no cos'è questo? perché nero? si sì, nero, c'è scritto qua, non lo vedevo, infusible ink nero poi devo capire bene la differenza che c'è tra gli infusible ink e gli iron devo adesso poi boh, mi studio tutto poi c'è questo che ha questo pattern un po' particolare sarà sicuramente, si chiama memory rainbow e quindi è tutta una cosa probabilmente ce ne sono Fate, fatemi leggere se c'è in italiano da qualche parte allora no, non, lo trovo, non lo trovo in italiano oh. non ci sarebbe da stupirsi né? perché alla fine sì qua non c'è scritto niente comunque eh, penso che ci siano non lo so eh. io vado vado così Vedo che ci sono quattro tipi, quattro tipologie di, di lavorazioni, quindi o è un foglio per... Sì, allora sono quattro fogli, 30,5 per 30,5, quindi io immagino che siano uno per tipo. Anche questo lo scoprirò una volta che lo apro. E poi qua ecco ci sono due bellissimo questo ci sono due fogli sempre da 30,5 x 30,5 e quindi sì sicuramente così quindi ci sarà un foglio con questa fantasia con queste rose e un foglio con questo bordo abbinato bello bello e qui invece c'è eh, la pellicola di trasferimento immagino si sì, applica la maggioranza dei tipi di vinile eh, da usarsi su vinilo trama ok quindi praticamente questo è quello che mi permetterà di trasferire poi il mio vinile sul supporto. Qui c'è la mia fattura e, e questo è quanto. Quindi faccio ancora una cosa, visto che tanto la devo fare immediatamente. Mi voglio aprire questa perché voglio vedere com'è fatta. Così la vediamo subito insieme. Cioè, aspettate dove ho messo il cutter qua qui ok perfetto sì se anche riuscissi ad aprirla non sarebbe male ah ok ok ho capito eh, ci ho messo un po' un attimo però ci sono arrivata devo aprirla anche di qua perfetto si apre così, ok quindi questa qui, ha ah, è proprio questa è una pressa mini mini mini, quindi per trasferire sulle piccole superfici e questo è il supporto immagino per sì, immagino il supporto quando scalda così carina carina da matti, e questo è il suo supporto rimane sollevata e e niente per quando si scalda per appoggiarli sui su per appoggiarla sul piano adesso anche questa mi andrò a studiare bene come funziona e poi e poi metterò tutto alla prova bene direi che questo video è terminato io sono troppo contenta anche perché adesso mi toccherà imparare una marea di cose nuove e, e quindi questa è una cosa che a me piace un sacco perché forse per me passerei tutto il tempo ad imparare sempre cose nuove e quindi, e quindi sono in fibrillazione perché mi devo mettere all'opera e, e questa volta insomma di cose, di cose da imparare ne ho abbastanza quindi, quindi niente vi saluto sicuramente insieme ai, miei, ai video che faccio di solito ai miei tutorial che continuerò a fare appena riesco ad avere qualcosa di carino insomma che capisco due cose vedo un po' cosa posso fare vi farò anche vedere che cosa deciso di mettere come metto in pratica il mio plotter e che cosa deciderò di fare. E detto questo, come al solito, vi auguro una buona giornata, e vi do un bacione, un grosso bacione, un forte abbraccio e ci vediamo con il prossimo video. Ciao ciao!